Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. E in questo video voglio realizzare insieme a voi dei portachiavi con gli stampi a forma di lettera, e però voglio fare una prova che non ho mai fatto e quindi boh, non so bene come sarà il risultato, però lo facciamo insieme vediamo. Allora, io intanto ho già fatto delle cosine, le cose più noiose le ho già fatte, così evitiamo di fare il video troppo lungo. Allora, innanzitutto vi dico che sto usando la resina della Resin, Resin Pro B componente, quindi ho già mischiato il componente A con il componente B, ce l'ho già in questo bis, bicchiere mischiato e nello specifico in questo caso ho usato eh, 30 grammi di componente A e 18 grammi di componente B, perché la Resin Pro... Ehm, questa Resin Pro che sto usando io, trasparente, con cui devo dire che mi trovo molto molto bene ha eh, la proporzione di, di 160, 100 di componente A e, B, e 60 di componente B eh, magari come ho già fatto nella descrizione del video vi lascio una tabellina con eh, i valori più, più diciamo che si usano un po' di più così non dovete fare ogni volta i calcoli e allora cosa voglio fare oggi di particolare voglio provare ad utilizzare gli acrilici eh, per colorare la resina eh, io ho comprato la polvere o gli alcolici oggi voglio provare gli acrilici che sinceramente eh, da qualche parte ho letto che gli acrilici non vanno bene per colorare per colorare la resina ho visto in certi video che li utilizzano e io oggi voglio provare quindi non so bene che cosa cosa uscirà fuori, però voglio, voglio fare questa prova. Quindi ho deciso di fare il video così la faccio insieme a voi, così se anche voi vi state approcciando eh, potete vedere quello che faccio io, se viene bene, se viene male, se è un errore o non è un errore, così eh, lo faccio io e non lo fate voi se fosse un errore. E così ho deciso anche proprio di fare dei video dove dove faccio le prove insieme a voi e quello che viene fuori viene fuori magari non verranno fuori dei lavori perfetti però credo sia utile anche fare dei video di questo tipo ditemi voi nei commenti se vi sembra logico però voglio, ho deciso di fare anche questi video quindi adesso cosa vado a fare allora intanto mi rimetto i guanti perché me li ero tolti un minuto ma i guanti con la resina direi che è sempre meglio usarli perché comunque sapete che la resina è, è un materiale che è tossico nel momento in cui è liquido quindi nel momento in cui la miscelate è meglio avere sempre i guanti la protezione anche per, per, per la respirazione allora diciamo che in questo caso io sono delle cose talmente piccoline che eh, vi devo dire che non sto usando quelle maschere che ho visto da usare per la resina perché comunque siamo in estate, è tutto aperto, è tutto molto areggiato e quindi, e quindi uso i guanti ma non sto usando la maschera è chiaro che nel momento in cui decido di fare dei lavori un po' più grossi vabbè, mi attrezzerò anche con la maschera perché comunque la protezione chiaramente è sempre la prima cosa e quindi è giusto utilizzarla allora sto facendo fatica vi starete chiedendo come mai sto facendo fatica ad infilare i guanti ma perché visto che me li sono tolti e fa un caldo boia praticamente le mie mani nei guanti avevano un pochino sudato e quindi adesso sto facendo fatica ad inserirli perché sono ancora un po bagnati ma ce la faccio eh. eccoci qua ok quindi allora cosa vado a fare vado innanzitutto a mettere un po della mia resina dentro un contenitore più piccolino dove andrò a mischiare il colore quindi ne metto un po qua così ok allora faccio subito la prova con guardate proprio esagero faccio la prova col viola che è bello scuro così vediamo un po allora di, di colore bisogna sempre metterne pochissimo con la resina quindi anche qua con l'acrilico non voglio esagerare vedete ne sto mettendo proprio una puntina sinceramente non so se è sufficiente però proviamo ma credo che essendo scuro allora già devo dire che vedo subito che a differenza degli altri colori che sono a posto per la resina questo colore qua non mi piace proprio per niente perché guardate si sta sfaldando tutto non mi sta colorando aspettate che mischio ancora un po' e eh, vediamo un po' se ha solo bisogno di sciogliersi bene perché in effetti gli acrilici. questi sono acridici all'acqua e quindi con la resina obiettivamente cozzano un po'. Quindi ci sta che però io sono quasi sicura di aver visto in certi tutorial che li hanno utilizzati e quindi no. Però vedo che proprio non mi piace devo dire non mi piace allora io faccio così visto che questa è una prova e la voglio continuare a fare aggiungo ancora un po' di acrilico ne aggiungo ancora un po' un po' di più e comunque vedo di colorare e poi vedremo quando è asciutto che cosa viene fuori perché magari non perché allora il problema è che se mettete troppo colore per esempio la resina non catalizza bene quindi rischia di non asciugarsi, eh, di asciugarsi in maniera irregolare, quindi ci sono tutta una serie di problemi. Allora, io questo, fino a questo punto non ne ho avuti perché ho sempre usato il materiale che è apposta per la resina. Quindi adesso vediamo se con questo materiale, quindi con l'acrilico, se funziona oppure se succede uno di quei problemi lì sì in effetti il colore non si non è un colore non è non è ben miscelato c'è sempre il pigmento del il pigmento del, del colore che si è che si è si sì, distribuito ma è come se ci fosse una polverina vediamo se ve la faccio vedere non so se si vede bene È come se ci fosse una polverina all'interno del colore ma la, della resina ma la resina in realtà non si è colorata è rimasta trasparente Cioè, quindi c'è la resina guardate vediamo se riesco a farvelo vedere no c'è la c'è allora da questa parte ok vedete che c'è la resina trasparente con dentro questa polvere boh. io comunque faccio così allora, un portachiavi lo faccio lo stesso e poi vediamo quello che succede. Allora, nel frattempo lo lascio un attimino qua. Questo lo lascio qui e vado a mettere nel mio portachiavi un po' di resina di questa trasparente. Così facciamo una cosina, vediamo un po'. Voglio fare. Ok. Ho messo un po' di resina trasparente. Poi Prendiamo un po' di foglia qui color argento e vado a decorare una parte qui del, questa è troppo grande, quindi vado a mettere un po' di, di foglia qui da questa parte, solo da un lato, vediamo eh e poi vado a mettere mettiamolo ancora un po ok così e poi vado a mettere il colore che ho fatto e vediamo un po cosa viene fuori questo è un esperimento quindi boh, non ho idea ok quindi allora, prendiamo il nostro colore e vado ad aggiungerlo da questo lato qui. Il colore c'è. È un po' trasparente, però devo dire che non mi sembra male se devo dirla tutta. Va bene. Ok ancora un po ok adesso vado ad aggiungere ancora un pelino di trasparente di qua perché altrimenti mi copre tutto il viola voglio pulirlo da questo lato ok direi che basta così allora facciamo che avvicino un po la telecamera così vedete meglio. Eccoci così. Potevo farlo anche prima, non ci ho pensato. Ok. Perfetto. E questo diciamo che lo lasciamo così e poi vediamo quello che succede. Ora qui ne ho ancora un po'. Posso farne, facciamo che ne faccio un altro perché non mi va di sprecare. Ehm, non mi va di sprecare il, il colore e quindi faccio così sapete che io non voglio mai disprecare. sprecare infatti con la resina ho un po' un problema perché chiaramente è difficile fare le dosi giuste, giustissime e quindi ho sempre della resina in più che non voglio mai buttarla via e quindi alla fine faccio dei mix anche se devo dirvi che spesso sono venute delle cose carine eh, senza, senza volerlo così ok così non abbiamo sprecato nulla qua mi sono rimasti i pigmenti vedete dentro ma io faccio così adesso li, li metto dentro voglio proprio vedere se la resina catalizza bene oppure no sono curiosa a questo punto li metto tutto bene dentro e vediamo cosa succede chiaramente per vedere il risultato dovrò aspettare domani perché questa resina per catalizzare ci mette 24 ore. Anche se devo dire che adesso che estate, quindi fa caldo, catalizza molto prima eh? quindi non, è, non sono proprio necessarie le 24 ore. Però, in qualsiasi caso, domani vedrò quello che, che succede. Faccio che aggiungere un pelino di nuovo anche qui di. foglia argentata vediamo un po se riesco a prenderla devo dire che questa qui è un po ok vediamo un po avrei dovuto metterla un po prima perché adesso non riesco bene a romperla perché se no rischio di fare un po macello ma non importa mettiamone ancora un ciccinino perfetto così ho la luce della del, del lampadario che riflette sulla resina che, che è lucida che a me piace un sacco la resina proprio per questo e ogni tanto non vedo bene metto ancora anche un po' qua guardate facciamo così mettiamone un po' anche qui sul viola ok, aggiungo qualche goccia di trasparente perché ci vuole ecco adesso siamo a posto ho aggiunto ancora qualche goccia perché se riesco a metterlo bene, che eh, faccia leggermente una bombatura, quando tolgo i portachiavi sono perfetti, cioè sono a posto e non devo più, e non devo più fare la seconda passata di resina per, per, per rifinirli. Quindi per questo vado a, eh, a fare questo lavoro. A questo punto non mi resta che metterli a riposare e ci vediamo domani per continuare il video e vedere un po' il risultato, se è accettabile oppure no. Sono passate 24 ore da quando abbiamo messo a riposo i nostri, le nostre lettere portachiavi e adesso le smontiamo e andiamo a vedere come sono venute. Questo è il rovescio e già mi piace allora questo qui guardate eh? devo dire che allora è leggermente trasparente e si vedono sapete che vi avevo fatto vedere che c'erano quella specie di di nebbiolina come se il colore si fosse diviso non era non aveva colorato in maniera uniforme e si vede anche nel portachiavi però sinceramente vi dirò che non è affatto male l'effetto quindi non escludo che utilizzerò di nuovo gli acrilici con altri colori per farli perché non mi dispiace il risultato finale vediamo anche la nostra C guardate questa è quella dove avevo colato tutto il, il pigmento che era rimasto attaccato al, alla ciotolina infatti in questa parte qua non è più trasparente guardate non è più trasparente ma è rimasto opaco vi dirò che allora i pigmenti adesso poi farò qualche video con i pigmenti con la, mi, con la polvere che ho eh, per fare i portachiavi apposta per la resina che ha una resa decisamente diversa perché un po è, è un po' brillantinata bellissima però, però il mio esperimento con gli acrilici devo dire che non mi dispiace affatto quindi non escluso che e per qualche necessità particolare per qualche colore particolare che magari non ho non la possa riutilizzare ok questo è il risultato finale spero che questo video così vi abbia dato qualche spunto abbiamo visto insieme un po' se si possono meno utilizzare gli acrilici ad acqua che mi avete visto tante volte utilizzare per altre cose per decoupage per per scrap, vari, insomma per cose completamente diverse dalla resina però io ho voluto provare e se avete dubbi o domande scrivetemi e vi risponderò più in fretta possibile e come dico sempre se non siete, se non siete ancora iscritti al mio canale avete piacere di farlo iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere detto, tu, detto questo non mi resta che augurare come al solito buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video un bacione, un abbraccio e buona giornata ciao ciao